Oggi risolveremo un errore molto particolare, un errore che non solo su FIFA 23 esce sempre, ma questo errore esce sempre su moltissimi altri giochi, come Warzone. Eh, Warzone sì, molti problemi eh. quindi come risolvere questo problema, dare tics della vostra scheda video su FIFA 23, molto semplice. Andiamo a scaricare un bel po' di programmi, un bel po' di driver e poi fare qualche aggiornamento su Windows Update se avete qualche aggiornamento da fare. Andiamo un attimo per DirectX sulla Microsoft, vi ho lasciato in descrizione tutti questi tre link. Scaricate questo web installer DirectX, scarica. Io già l'ho scaricato, dal mondo già ovviamente. Uh, questo qui, si sì. uh, accettiamo il contratto installa Bing Toolbar, no che sarebbe no, il motore di cerca installazione di DirectX installazione completata, ovviamente, fine per quelli invece che vogliono uh, risolvere questo errore di DirectX attraverso Nvidia basta scaricare questo pannello serve per la vostra scheda video Ve l'ho lasciato in descrizione, quindi qui mettete la vostra scheda video tipo di prodotto, serie del prodotto, prodotto o sistema operativo Windows 11 o Windows 10 64 bit ci sono ancora utenti che usano Windows 10 64 bit io ho la 1060 Super, scarico questo driver eccolo qui questo pannello che serve ovviamente per aggiornare sempre la vostra scheda video ogni aggiornamento che esce quindi è il GeForce Experience, il pannello di NVIDIA qui una settimana fa ho appena uh, scaricato un driver, e l'ho installato e ho riavviato il PC fate ok e sarà poi tutto automatico, vi accompagnerà così il programma molto semplice fate un'installazione rapida invece per quelli di AMD invece, sempre in descrizione, questo link Cerca il tuo prodotto, si prega di selezionare grafica, grafica professionale, acceleratore dei server, processore con grafica, che sarebbe processore A+, sulla scatola del processore A+, processore con la scheda video integrata, ovviamente. <ride> eh, io metto processore, scelgo quello che devo scaricare e lo scarico e lo installo. Una volta fatta tutta questa procedura, chiudiamo. Chrome che adesso non mi serve più andiamo su Windows Update e vediamo se c'è qualche aggiornamento da fare come potete vedere a me c'è un aggiornamento da fare per Windows 11 verifica disponibilità degli aggiornamenti a me c'è sempre questo aggiornamento chiudiamo andiamo un attimo su gestione di dispositivi Scheda video, io ho solo questa, quindi io devo preoccuparmi di questa scheda video, la scheda video che io uso per giocare, ok? Quindi, aggiorna driver, vi porterà lo stesso cerca automaticamente driver, cerca driver aggiornati in Windows Update. Una volta fatto tutto questo, vi chiederà di riavviare il PC e io spero che questo errore sia risolto e mi raccomando fate anche una riparazione su FIFA 23. E per altri problemi eh, ragazzi, per altri problemi, se sì, avete problemi di Crash, Freeze o problemi riguardo all'anti-cheat eh, su FIFA 23, ci sono gli altri due tutorial che ho fatto mm, un giorno fa, due giorni fa, quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi e grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!